allora benvenuti in un nuovo video first impression questa volta dedicato ai capelli e alla cura del corpo allora i video first impression sono quelli dove vi mostro i prodotti che ho provato con i campioncini per un paio di volte quindi posso avere un campioncino, due, tre, comunque che mi sono fatta un'idea grossolana del prodotto ma che comunque posso dire se mi piace oppure no prima di iniziare il video come sempre vi ricordo di essere iscritti al mio canale e di lasciarmi un commentino oltre al like se volete partecipare all'estazione di un pregnetto scelto da me se non sapete di cosa parlo andate alla fine del video per scoprirlo e ora prima di iniziare ancora se vi chiedete cosa è successo ai miei capelli ho preso l'acqua semplicemente <ride> si nota ma iniziamo col video che è meglio allora qui tutto alla mano il primo prodotto che vi mostro è questo della Kerastase, della linea nutritive, si chiama Mask Intense, siero nutriente concentrato per capelli secchi e sensibili. Allora, intanto, è questo qui. Poi ho visto il prezzo: 200 ml viene 26,90 da Amazon dunque ehm, lo uso come balsamo dice di essere nutriente intensivo per i capelli molto secchi allora eh, l'ho provato solo per due volte perché avevo solo questo campione ma mi è piaciuto tanto quindi basta poco prodotto si applica sulle lunghezze e sulle punte si lascia agire un attimo si rimuove scusate si rimuove molto facilmente, lascia i capelli super morbidi, belli mor morbidi al tatto, belli corposi, belli, belli, proprio belli. Non li fa sporcare più velocemente e altra cosa, il profumo è abbastanza buono ma tanto non persiste sui capelli e mi è piaciuto, valido, sì, funziona, sì, ci sta, come pauta professionale ci sta. E andiamo avanti con il prossimo. E iniziamo con questa linea della Vichy Dercos Densi Solution, questo è lo shampoo, e... prima ve lo mostro che è meglio, questo è lo shampoo, allora prezzo 250 ml, 15,30 euro da Amazon, perché così è reperibile un po' a tutti, e guardavo le indicazioni, shampoo, rigenera spessore, e mi è piaciuto allora intanto l'inci che non contiene è dei siliconi già questo è ottimo e il prodotto mi è, mi è piaciuto mi è durato per due volte e, si, si fa una bella schiuma e deterge bene quello capelluto e, si rimuove facilmente ed pulisce bene non secchi i capelli non me li fa sporcare più velocemente, me li lascia belli morbidi sempre al tatto belli morbidi belli pettinabili ed è belli da mettere in piega se vede che non l'ho usato e mi è piaciuto è niente, funziona, mantiene le promesse shampoo, rigenera spessore, si sì, erano più densi più, corpo, più corposi e mi è piaciuto, profumo anche di questo, se riesco ad aprirlo ecco, ho segnato profumo è forte, molto forte, molto, sembra proprio un prodotto no? da farmacia, però non persiste sui capelli, quindi comunque una volta risciacquato non persiste e mantiene le promesse, quindi assolutamente nulla da dire, ma adesso andiamo avanti con il l'altro, eccolo qui, e ora vi parlo anche del balsamo della stessa linea, quindi sempre la Densy Solution, questo è il... Eh, Bom e passore rigenerante leggiamo cosa dice balsamo rigenera spessore a risciacquo senza parabeni, siliconi e coloranti allora sì, nell'Incima ho visto che è vero questo è il prodotto, mi piacciono queste confezioni belle grandi perché mi è durato due volte anche questo quindi ho fatto proprio la linea completa per due volte e li ho postati bene allora dish, dish, il famoso disce. Dice di essere un balsamo mm, con risciacqua, rigenera spessore, poco prodotto, si applica sulle lunghezze, sulle punte, tempo di posa, io ho tempo di fare la doccia, e poi dopo lo rimuovo. si rimuove bene, lascia i capelli belli, belli, belli corposi, belli mantiene le promesse. Unica cosa che gli faccio scendere il voto, l'odore, l'odore. Cioè proprio se nello shampoo si sentiva un po' e dava fastidio, nel balsamo, sentitelo, ma è forte, è fortissimo e non è un odore buono, è un odore del prodotto prodotto medicante da farmacia e quindi no oltretutto durante l'applicazione mi dà proprio fastidio perché lo sento con l'acqua calda e mantiene le promesse, ma vi prego gli l'odore perché è davvero troppo troppo troppo forte e troppo cattivo. Non è cattivo, è fastidioso, fastidioso e applicandolo si sente. Persiste poco sui capelli, ma durante l'applicazione mi dà fastidio ed tendo a preferire altri prodotti, però non vi ho detto il prezzo: 150 ml 14,90 euro, sempre da Amazon, e andiamo avanti con il prossimo. E il prossimo di cui vi parlo è questo. Qui la voglio la vostra, anche allora è della L'Oreal Professional Serie Expert AOX Vitamino Color, maschera. Eh, fissante per colore a risciacquo ok allora di questo ne avevo due e ve lo mostro ok quindi ognuno mi ha fatto due volte quattro volte in tutto quattro settimane di trattamento l'ho testato bene a modo prezzo 500 ml 19 euro da amazon quindi anche ottimo prezzo allora cosa dice eh, se intanto lo trovo ma tanto l'italiano non c'è quindi Non c'è è. è una maschera per, per capelli colorati allora io Secondo me c'era in commercio anni fa e l'ho usata lo stesso prodotto però con un altro nome e con un altro pack perché io questo profumo me lo ricordo ma me lo ricordo andiamo indietro quindi può essere che hanno nel tempo riformulato magari e rifatto la confezione rifatto la formula ma il profumo è lo stesso o c'è un qualcosa di simile perché io la l'oreal professional so che la usavo il profumo io me lo ricordo e quindi mm, oltretutto il profumo è davvero buono cioè è buono è buonissimo sì e me lo ricordo però non mi ricordo questo peck. quindi mm, fatemi sapere se andando indietro negli anni hanno rifatto qualcosa Comunque questa è una maschera, io la applico ed tranquillamente sui capelli, lunghezza e punta, lascio agire il tempo di posa mentre faccio la doccia, la rimuovo, si rimuove facilmente, non lascia residui, mi lascia i capelli super morbidi e questo profumo resta un po' anche sui capelli. Se poi andiamo a fare altri trattamenti, tipo mettiamo il termoprotettore o l'olio sulle punte, ovvio che il profumo si mischia e va via però rimane un po' sui capelli, mi piace, li lascia morbidi, belli districati, belli luminosi, non ho notato questo effetto fissatore di colore, ma l'ho usato per quattro volte, però non mi ha peggiorato la situazione, e il profumo, cioè io per questo prezzo lo prenderei solo per il profumo, perché è fantastico, e mi è piaciuto davvero tanto, però sinceramente non mi ricordo se ve l'ho mostrato, e quindi nel caso anche perché voglio sapere se la confezione... La confezione questa non mi dice niente, ma il profumo sì. Quindi devo assolutamente saperlo da voi. E ora passiamo, cambio foglio, ai prodotti per il corpo e ne abbiamo ben due. Il primo che vi mostro è questo latte corpo della bottega verde, della linea i Nettari preziosi, il giglio dorato. È un latte corpo, morbidezza, eh, dona morbidezza, idratata la pelle regalandole una carezza vellutata deliziosamente profumata dalle fragranze del giglio dorato. Voi sapete il profumo del giglio dorato com'è? Ecco, io non lo conoscevo. Il prodotto è questo, bello, il prezzo 200 ml 15,99, prezzo scontabile con le promozioni. Allora, la crema è una crema fluida ehm, che si stende molto bene, non lascia scia bianca, si assorbe molto velocemente, ha un buon potere idratante e una volta applicata una volta asciugata ci si può tranquillamente vestire il profumo è particolare perché Scusate un secondo. è dolce ma non stucchevole mi piace quindi non è quel fiorito dolce dolce è fiorito buono ma non troppo dolce e mi è piaciuto rimane bene sulla pelle se poi ci vestiamo appena dopo averla applicata il tempo magari che assorbe un attimo Rimane anche un po' sui vestiti, si sente di più, il potere idratante è buono ed è buona crema. Credo che se ti piace il profumo, con tutta la linea, quindi bagno schiuma, latte corpo e anche il profumo, vale. E quindi ci piace. E arriviamo ora all'ultimo prodotto, sempre di bottega verde. E vi parlo di questo burro corpo nutriente intenso, olivo, con olio d'oliva di tenuta Massaini per pelli normali a secche. Allora, la confezione è questa, e se avete visto il simbolo, 98% di ingredienti di origine naturale, io sono andata a controllare il mio inci e a tutti i punti verdi, inci ottimo, prezzo 150 ml, 17,99, anche in questo caso sempre con le promozioni, e, è, ha una texture che è morbida, morbidissima, burrosa, però non è quel burro e corposo che ti lascia la pelle unta questo è morbidissimo però si stende benissimo assorbe subitissimo e <ride> assorbe subito e lascia la pelle morbidissima quindi bella bella idratata ne basta poco non lascia scia bianca e il profumo cosa importante per me non sa di oliva perché io odio il profumo all'olivo ma questo non lo sa è un profumo classico buono però ottimo, prodotto ottimo, questo mi è piaciuto davvero tantissimo, straconsigliato. E ora siamo arrivati alla fine, io voglio sapere da voi quale prodotto vi ha incuriosito di più, se ne avete provato qualcuno, come siete trovate, se qualcuno vi incuriosisce oppure lo volete provare. Io come sempre, spero di tenuto un pochino di compagnia, vi ho fatto provare qualche prodottino nuovo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, ciao, Ehi, sono qui, ciao.